Nonneno, tu sei oh. proprio questo lama qua, pazzissimo, è brutto Sono pervertito molto bello. <ride> Sì, Co sì, sì, fatto? sì, assolutamente, no, no, assolutamente niente, ma sei solo un pervertito Scherzo, Però oggi siamo disguisati negli scherzi per trollare, per scherzare il mio, il nostro amico Gabri, il mio, sì, certo Il nostro amico <ride> Gabri, è anche il tuo, ma dove sarà andato a finire Gabri, dovremmo forse tipparci no, da lui? No, sì, sì, ci ti ti ti... Lama. no, c'è un lama gigante che gli va addosso Ecco ma scusate ma, ma perché non si avvicina Oh oh oh oh oh Forse qua abbiamo trovato una cosa Aspetta un attimo Aspetta una, che la mia teoria Deve essere esatta Cioè de deve oh, essere esatta Forse lui Gabri ha paura adesso, A parte che secondo me Adesso è Ma è un eh... po' morto Sì perché allora Praticamente no. noi abbiamo detto Sempre che è la vanilla E noi gli abbiamo ancora detto Che in realtà era uno scherzo Dallo scorso video Vi ricordate quello Della scorsa settimana Ecco ragazzi Praticamente adesso Se io faccio Se <ride> faccio finta sì, di Sì sì sì <ride> Se faccio finta di volare In teoria lui dovrebbe pensare Che tipo è inv e lui si spaventa per i Perché praticamente vi, ric fissa. vi ricordate che praticamente la scorsa volta è successa tutta una cosa un po' strana, no? Cioè, tipo, praticamente si era presentato Inv nel suo mondo oh, dove c'era il Lama. Oh, nonno, ma se io sto parlando una cosa, tu devi star <ride> scusa, zitto. Scusa, scusa. Vedi, vedi, vedi, vuole picchiare. Quindi vuol dire che è proprio ha paura dei lama. Allora, disghiamoci da qualcos'altro. Disghiamoci da Chicken. Okay. Se no, praticamente continuerà sempre a scappare. Non, non va bene. Ok, perfetto, da Chicken va bene. Perfetto, ok, molto buono, molto buono. Ovviamente, dobbiamo stare anche attenti. Perché adesso abbiamo pure. Cioè, tipo, noi ci potremmo trasformare in qualsiasi persona che possa esistere su Minecraft con il disguise. Che mi vengono tanti, in mente tanti youtuber, ma non mi trasformerò in nessuno di loro perché. Poi dopo mi sembra brutto, è come se dovessi tipo sfruttare le, le, le, le views Un qualcosa di questo tipo Cioè, è brutto, è brutto Bacca. Invece uh, Tu stai parlando basso, ma te sei deficiente Ma, ma te sei deficiente Dai Vabbè, mh, Cerchiamo di concentrarci, no, no Stupido mi Sta provando a picchiarlo. Mi sa che l'ho ammazzato <ride> no. Dai, no, che mostro M Ma hai dato un, un picchettino, cioè un, pu un pugnetto, <ride> un pugnetto da pollo pure, una lata no, in faccia Ma scritto eh. che l'hai ucciso te però eh, vabbè, tanto non, non legge, tanto è stupido, Gabri. Non, non mm, ti preoccupare. Vabbè. Vediamo un attimo dove sarà finito, anzi, lo, lo tipo qua, tanto è stupido, no. ripeto. Dai, no, lo noto, dai. No, non lo nota. Adesso si farà finta: tipo, oh, ma cosa è successo? Cosa non è successo? Tipo, eh, vedi, vedi, mi vedi. guardando, eh. No, mi sa. Eh. Ah, porca miseria. nonno, no, aiutami, aiutami. Fai eh... un qualche diversivo, fai un diversivo. Hai ragione, hai ragione, facciamo una cosa. Ok, eh, perfetto. Allora lo trolliamo allora. facciamo. Di... Io mi, mi, mi, mi trasformo da. Da cat Da cat Da gatto Perfetto Ora sono un gatto Un gatto pure volante Peraltro no È importante avere un gatto un volante gatto in volante. casa Sì chi è che non vorrebbe avere un gatto che vola in casa Io sì ovviamente Sì sì uh, No no Tu cosa stavi facendo Stai parlando da deficiente Sì Proprio così come? da Deficiente Com'è oh. il parlare da deficiente Il parlare basso. Scherzo ovviamente Cioè nel senso solo per nonno vale questa regola E per altri miei amici che, che registrano come ma Solo per quelli che registrano Invece quelli che parlano basso Non sono deficienti Tranquillo Ehm um, Gabri cosa staresti? C'è cioè, Gabri nel senso Non ho ancora spostato Però <ride> esatto. forse vorrei spostarlo Però non so se può eh, parlare se Allora spero, mm. spostiamolo Gabri ciao Gabri? Gabri Eh un po' così S Rispostiamolo via vivo. Via. Ciao esatto, ciao, esatto. ciao ciao Ok esatto, l'ho rispostato nell'altra stanza È importante evitare di per No perché ragazzi dovete sapere che a volte tutti nella casa Hanno delle difficoltà uniche Tipo mm, Gabri, okay. però adesso io vorrei fare di nuovo il troll. Ok, troll. Così e poi dopo. Void. Ah, ah adesso cadde. Oddio, cade no, guardalo qua. Guarda. Esatto, cade... E poi c'è pure stato il fulmine. Cioè, ti immagini che paura che, che si è preso? Tipo, no, ma appunto. Ma eh, faccio un altro. Eh, esatto, c'è tipo il fulmine e poi dopo lui che scende giù verso il centro della terra. Cioè, Secondo me si sta cagando addosso. Secondo me si. Sì. Cioè, può essere, ma ah, è stra stracattivo cioè. cioè, ma io poverino. mi spaventerei Ma guarda che c'entri anche tu in questo, in questo scherzo No, sai. io non c'entro, mi dissocio, poverino No, non ti dissocio e poi parla più forte Se no poi dopo ti devo mm, Non lo so cosa devo fare Devo Infilare la torcia su per il sederino da ape. No, ma... no, eh vabbè Molto terribile come cosa, molto terribile Soprattutto perché poi la torcia brucia no, <ride> E poi ti immagini è vero. Mamma mia che dopo cosa è prende terribile. fuoco la, la gallina lì, l'ape la, Ma ti dice, scusa, l'ape e la gallina è la stessa cosa secondo te? No? Sì, sono più o meno uguali, dai. Dai, Ma uguali identiche, sì sì, sì sì sì sì Ma proprio uguali identiche Io l'ho ritippato <ride> di nuovo E sono un gatto che però adesso non noterati, prego non, fai che non nota Disguise it in qualcos'altro Ok non ha notato per fortuna non ha, non ha notato Mamma mia uh, Mamma mia cos'è che hai detto? Mamma mia, sì, sì, ha detto mamma mia. No, secondo me è deficiente, ragazzi, scrivete non, no, non deficiente no. in chat. Cioè, in chat. Ovviamente in chat dei commenti, no? Scrivetelo... Eh, no, ho... sì, sì, sì, sì, sì, proprio così, ragazzi, scrivete non deficiente perché, <ride> tranquilli, lui non si offende, però... Uh, insomma... E se io mi offendo, non fatelo. Oh, Ehi, hey, ti devo... No, co cosa? Non ho detto mica nulla io Non sembra. ti offendi, giusto? No, no, no ma va voilà, ma assolutamente. Cioè... Ah, ok, <ride> perfetto. Era, no, era il caso che tu dicessi non ti offendi No, perché sai come i commenti sono importanti, no? Giusto, no? non È per quello che... Lo so, sì, sì, lo so, sono molto importanti. Ecco, allora non ti offendi, giusto? No, no, no, no, no, ma va là. Ok, perfetto molto bene. È importante questo, anche perché poi lo fanno in modo scherzoso, ti vogliono tutti bene, lo sappiamo, anche perché tu hai 390 anni è che non ama un... 96. Nonno. Ah no, scusa, 96... Me dai di più dopo. Mi offendo. Eh, no. Ma Mi tu non ti offendi lo 90... però. Cioè. Sì, No, infatti con te sì, ma quindi tu hai solo 96 anni, mi sembra strano, sai? Sì, sì, sì, 96 Ah, ok, va bene, scusa, non, non sapevo, pensavo eh, ne avessi leggermente di più Mi invece... hai 300 in più Sì, vabbè, non, non, poco importa, cioè nel senso, dopo tutto Beh, c'è differenza, però Ma insomma, più o meno Io. Oh, devo voler ah, la mia tele. guardalo <ride> Ok, perfetto, adesso Ma ah, disgaggiamoci Io eh, mi disgaggiererei da... Uh, scusa, mi stai parlando addosso? No, sì Forse. Ah Ecco, no, perché se dicevi di nuovo no, eh, ti bannavo davvero, eh. C'era la tua <ride> fina. La tua fina. Proprio così. Allora, adesso mi disguiso in di. The... Posso. In un blaze No in un blaze Oddio. Così gli faccio paura Tipo ar, sh, sh, sh, Proprio così fanno i blaze Capito E poi <ride> eh uh, sì. Tipo uh, Charge Fire uh, Questa cosa qua Tipo Adesso gli sparo pure No dammi la charge Mamma mia che paa Cosa è successo aiuto cioè, Allora se io faccio una cosa Perché non va Cioè perché io voglio solo fare una cosa Ma no cioè lui. Muori schifoso oh, Se ne accorge Se ne accorge No non se ne accorge No imposti Allora fi Allora fire Ti prego dimmi che va Deve andare, deve per forza andare. Ecco eh. perché. No, non sta andando. Aspetta, oh. faccio, se faccio Dai, così. Fai esplodere, posso farlo esplodere? <ride> Stai zitto, sto facendo una cosa no. importante. Perché? <ride> non sta andando, non sta andando. No, no, mi sto innervosendo. Mi sto in... Non sta andando. Dai, lo posso far esplodere, per favore. Vai, fallo esplodere, fallo esplodere. Esatto, va bene. E... Il blaze cioè? e le esplosioni vanno... Eh dai! <ride> Guarda, è è morto no. malissimo. Però non ha fatto nulla, dai, non ha fatto danno all'esterno. Allora, adesso lo sposto di nuovo perché forse funziona. Ciao Gabri. Eh sì, ciao. Allora, uh, dimmi un po' cosa stai facendo? Stai giocando al vanilla? Eh sì, sto giocando, però prima mi è uscito in chat che Dunis mi ha ammazzato. Eh, Ma davvero? Sto succedendo cose è un bug, strane, sì. bug. Eh, eh, mi sembra strana questa cosa, come mai? Mm, io sto sospettando, eh. Ma non sospettare, perché dovresti sospettare di me? Sei ma perché non parlo? Mai abbiamo fatto, back back fatto tanti noto. scherzi. Scusate, ma voi due dovete parlarvi addosso? Cioè siete deficienti, <ride> comunque. No, perché io qua, Gabri, sto Siamo registrando. In sì, sì, sì. Ma no, praticamente noi qua stiamo registrando una cosa. Che riguarda, ah, sì, sì. eh, tu, ti avevo detto no quel progetto segreto. Sì, sì, sì, va bene. Eh, quindi, niente. non niente, ti abbiamo spostato per questa cosa qua. E eh, quindi, mi stai dicendo che sta... Sai che comunque Inv potrebbe entrare nel mondo, no? Pure qua, no? Eh? Sì, sì, sì. Perché, comunque, dato che è un hacker, no, può entrare dovunque. Va bene, quindi. ok, ciao. Mm. Ma è deficiente. Ma si è offeso, tipo. Ho sentito un suono poi. Aspetta che lo... Eh, no, questo è stato il mio... Ex. Vi chiedo scusa, adesso... Eh, insomma, ce Ma perché mi devo chiamare? Ma veramente, ma le Watch... Ma... No, no, Oddio! Cosa oh, oh, oh, oh. <ride> è successo? No, no scu scusate, scusate, ma qua stanno... <ride> Qua stanno succedendo cose strane No bene. perché No no. Allora Nonno no, io ti giuro Mi sto incavolando il nome del... Perché Perché, perché l'Apple Watch Adesso deve suonare E le persone Quando iniziano a mandarti un messaggio Ci devono mandare 30 messaggi di fila Perché di <ride> quella miseria ah, Adesso spacco tutto Brucialo Brucialo Brucialo Cioè è l'unico modo secondo me Ma ti sembra che so... Guarda che io mi sto davvero innervosendo, eh No allora Ci cioè, basta sversario. un messaggio Invece le persone Mandano 30 messaggi di fila Perché non Non hanno niente di meglio da fare Nella <ride> Eh eh, Bro. No. Scusa, ma hai messo tutto questo quadro? Scusami. Sì, sono io, sono esattamente io. Ah no, perché mi preoccupavo leggermente. No, <ride> non, non me l'aspettavo questo quadro. Vabbè. Aspetta, scappo, scappo. Ok, scappa. Comunque. Um, ah, niente, sì. vediamo di, di, di far succedere <ride> una cosa. Tipo, cosa stai dicendo? No, scherzo, nulla, nulla, nulla. Ma te sei deficiente, comunque. Guarda, che dopo se, se vedo una cosa strana, poi dopo mi nervosisco, eh. Cioè, veramente. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sì, poverino, è morto, è morto Eh, però, no, in realtà no, in realtà è vivo adesso, strano Sono contento ma ho fatto? Per... Ma probabilmente non lo so Eh, l'ho pushato, hai visto, oh. l'ho pushato E eh, poi ora posso anche... Pushato. Sì, sì, sì, <ride> l'ho pushato, cos'è, Fortnite No, no, attenzione, devo picchiare Gabri. Devo, dobbiamo tirargli le frecce oh, eh, là, là, là, là, là. Avete visto, questo arco praticamente è potentissimo È importante avere un arco potente perché... Eh, ma avete visto, porca... Cosa ho fatto Ma nonno ma tu mi hai appeso tipo una cosa strana Ma poi pure te ti sei mutato Ok, io non registrerò. Eh, c'erano le voci, c'erano cose brutte, mi dispiace, non potevo. Ma tu senti le voci? Ma che sei, ma cioè, hai. Sì, hai sento disturbi, le voci. No. Ma hai un disturbo, ma non so, cioè, veramente. Sono disturbi <ride> psicotici, quelli che, che, che dove, dove senti <ride> le voci cose. Sì, esatto. Cioè, nel senso. Vabbè, insomma, comunque, Gabri, e eh, sì. niente in questo momento è la, cioè, è via, è via purtroppo, perché, nel senso, ok, non lo sposteremo mai più. Mai più, ok, perché. Perché poi dopo se ne è andato tutto stizzito prima, non so se l'hai sentito. Quindi vabbè, vale, questo è, questo <ride> rimane. E quindi noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao.